Non chiudi una rima neanche se ti dessi un euro Perché insisti col repare rimane un mistero Pensi di essere mio socio frate dai davvero Le nostre quote stanno a 0 Tornassi indietro farei tutto come è già successo Anche se non mi ha portato poi tanta fortuna C'è il mio nome sopra Marte mica sulla luna Non mangio carne ma tanta verdura il vero dram di chi non vale zero no non è pittura fresca non è papa nero cresciuto in mezzo all'erba fresca come un papa vero classica merda tipo papagher il nome è versiglio so che lo conosci piace alle ragazze etero i ragazzi sono qui da ieri tu sei nato oggi questa merda sono ritorno